Grazie mille a voi Che su youtube si chiama Olivia Torrice Grazie mille bro E tra l'altro raga siamo in live E vi ricordo che ogni regalo che mi fate Avrete 20 punti in più Vediamo un po' Bellissimo Bellissimo raga Fantastico Lo vado subito ad equipaggiare raga eh Leviamo Questo vai Mettiamoci questo raga Almeno posso giocare con voi Almeno se ce l'avete raga giochiamo a sasso carta forbice insieme a voi mi ricordo raga codice creatore dei negozio oggetti davide dominati bella vi ringraziamo cracchi per questo bellissimo regalo andiamo a vedere subito cos'è bella da cracchi. grazie mille bro eccolo qua raga questo balletto non usciva da ben 200 giorni circa quindi non male gg Andiamo subito ad equipaggiare al posto di... Pammi schmezza, ci schmezza. Sono deciso raga, vabbè a posto di questo vai. Grazie mille bro... Oh guardate che figo! Com'è che... Com'è che si fa vedere? Bellissimo, bellissimo, mi piace. E quindi cracky ti sei meritato 20 punti in più. GG bro, io mi preparo. Vediamo un po'. Eccolo qua, lo sapevo Almeno. sta attento a quello che mi ha regalato Non mi fa incazzare. No, no, Fra, non ci credo Ma sei serio? Ma sei serio, Fra? <ride> Ma che cazzo Fra, sei un pazzo Io pensavo che mi Che ne so La mimetica? Ecco un altro Annaggia a te, Arminio, annaggia a te No, no, fra No, no, non ci credo No, non ci credo, fra Non ci credo No, non ci credo, non ci credo, fra no, Non ci credo Non ci credo Mi sto a tenere la testa, guarda Non ci credo, fra No, fra te sei No, fra te sei pazzo Ma come cazzo fa... Cioè, io Io non ho parole No, io non ho parole, fra. Quanto è bella questa. No, vabbè, fra, non ci credo. No, non riesco a parlare, raga, veramente. Quanto è bello, raga, ma quanto cazzo è bello. Quanto è bello, sto piccone. No, vabbè. Fuori di testa, raga, fuori di testa. Poi, questo dorso, ogni volta che fa una kill, Pesce sexy, raga, è sexissimo tra l'altro ragazzi se fate così, in questa maniera, c'ho la pelata, lo vedete c'ho la pelata? Bellissimo, comunque ho winnato, grande Gaetano, comunque questo, questo zainetto è veramente troppo figo fra, cioè Penny ti consiglio di prendertelo anche a te questa skin perché è top. Anche perché questo balletto, ogni volta che Hill fa una kill fa. Ne fa un'altra e poi fa. Taran taran taran taran taran taran taran taran fa così, è fantastico. Fantastico sto zaino, raga. No, vabbè, vabbè, Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, grazie mille Arminio. grazie mille. Ormai lo sai, eh. Ormai lo sai. Non so più come ringraziarti, Penny. Grazie di tutto. Ha <laughs> ha